i migliori trigger di price action del 2022 sulla coppia forex euro dollaro arduino schenato da Yar forex come al solito parleremo di price action e parleremo di quali sono stati a mio avviso i migliori trigger le migliori situazioni andando a prendere esclusivamente come trigger di price action le pin bar e i doppi massimi i doppi minimi della price action, quindi doppi massimi lower close e doppi minimi higher close, che sono trigger che io ho spiegato nel mio primissimo ebook nel 2009 e poi dopo insomma è stato fatto sicuramente un sacco di formazione su questo negli anni. Allora, quello che vedete qui, eccolo qua, è il grafico di euro-dollaro che adesso ovviamente espando in maniera abbastanza ampia, anzi potremmo anche fare Così, eccolo qua, questo è il grafico, le due linee che vedete, azzurre, blu, eh, una a sinistra, eh, eccola qui, e una alla mia destra, è praticamente eh, l'inizio e la fine dell'anno. Le eh, bandierine azzurre che vedete sono le bandierine dove io ho visto, ehm, diciamo, dove ci potevano essere questi eh, trigger di price action interessanti, ripeto, andando a prendere esclusivamente pin bar e doppi massimi lower close dopo i minimi close. Perché questo? Eh, voglio farvi questo video più che altro per mostrarvi come se noi andiamo ad avere pochi strumenti nel nostro trading, pochi trigger nel nostro trading e facciamo price action, non serve fare un milione di eseguiti che tra l'altro vanno a pagare un sacco di commissioni che poi vanno a decurtare la nostra, il nostro profitto e quindi vanno a inficiare nella performance finale del trading ecco che in questo modo voglio mostrarvi come pochi trigger ma buoni, già solo sull'euro-dollaro prendendo, ripeto, esclusivamente pin bar, doppi massimi doppi minimi insieme a altre 4 5 coppie di valute, per esempio o comunque altri 6-7 mercati in totale io ci metto sempre 4-5 coppie di valute un paio di indici, oro, petrolio e già questa può essere una watch list assolutamente micidiale per fare un buon trading su grafico daily. Quindi non si va sotto daily, non si va a fare cose intraday, mille trigger, eccetera. Partiamo dall'inizio. Allora, guardate qua. Eh, siamo a esattamente a, a, a, a, a, a, a gennaio, no, febbraio. Se non ricordo male, eccolo qua, febbraio. Eh, allora, l'anno era iniziato qui, ovviamente io, ripeto, eh, sono andato alla ricerca di quelle che erano le migliori situazioni e questa possiamo eh, definirla una pin bar assolutamente interessante che arrivava, eccola qui, dopo un momento di ribasso. Quindi c'era stato questo falso massimo, questa, questa situazione, falso massimo di quest'area, che però non avrei tradato personalmente avrei atteso un'ulteriore conferma quindi movimento di ribasso guardate il mercato ha tentato di rialzare ha consolidato e poi ha fatto questa giornata in cui eh, lunedì 21 febbraio in cui il mercato euro-dollaro è salito, è andato a ritestare questi massimi per poi creare una bellissima pin bar che guardate ci avrebbe dato addirittura un paio di giorni per entrare, quindi è vero che noi il giorno dopo potevamo entrare a breakout ma potremmo aver aspettato addirittura non, non c'è mai per forza che bisogna entrare subito nel senso che io tendo a se ho un segnale buono il giorno dopo inserisco il mio ordine o se è già stato breccato inserisco un ordine a mercato e entro solitamente faccio questo però guardate come c'era tutto il tempo addirittura nei due giorni successivi e probabilmente anche all'inizio del terzo per entrare short e poi vabbè è un movimento ampio eh, parto dal presupposto che ogni trade io lo trado sempre col principio del paracadute paracadute più o meno viene sempre inserito dove vi faccio vedere viene inserito più o meno almeno sul doppio almeno della volatilità del trigger quindi per esempio se io entro vi faccio vedere entro qui short Uh, il mio stop paracadute, quindi che poi andrà a muoversi in base all'andamento del mercato, se il mercato va dalla mia parte io posso andare a gestire l'operazione, andare a prendere profitto, andare a incrementare, per esempio, ma cose che chi è un Platinum, per esempio, quindi chi è iscritto al nostro servizio Platinum vede tutti i giorni perché le faccio queste cose, le faccio vedere, però inizialmente lo stop paracadute va inserito qui, no? Stop paracadute SP, ok? quindi evitando il fatto che magari mi faccia questo, poi mi fa questo, come spesso succede. Ah, parto dal presupposto, scusate, che non l'ho detto all'inizio, che tutti i trigger che farò vedere sono esclusivamente con il trend daily, ok? Con il trend di fondo, quindi massimi minimi crescenti, eccetera, eccetera. Allora, eh, questo è il primo, quindi primo segnale, il, abbiamo detto, a febbraio, fine febbraio. Dopodiché andiamo avanti, non ci sono altre situazioni per questi trigger se non questa, questo è un doppio massimo lower close, bellissimo, questo è avvenuto il 31 di marzo, di fine marzo, su un falso massimo, quindi classica trap, tra l'altro trap bar, e il giorno dopo doppio massimo lower close, che anche qui alla rottura ha generato un movimento almeno fino ai minimi, in realtà anche di più, si poteva andare a prendere. Anche qui sempre solita situazione, stop paracadute, due volte la volatilità. Poi ancora questa, che anche un FTV, pin bar falso massimo, classicissima, rottura, movimento di una, due, tre, quattro, cinque giornate consecutive al ribasso, qua ovviamente si va a prendere profitto ehm, anche molto prima, insomma appunto nella zona questa qui. Poi ancora, non ci sono altre situazioni, doppio massimo, doppio minimo, pin bar non ce ne sono. Ne troviamo un'altra qui, eccola qua, sempre nel trend di fondo, il mercato aveva formato dei massimi, arrotondati come piace chiamarli a me quindi un massimo, un massimo oltre e poi ancora ritest poi ancora guardate movimento di zig zag e poi questa falsa rottura doppio massimo lower close che alla sua rottura ha generato un movimento di due in realtà anche qualcosa in più per arrivare su questo livello qui eh? che è il livello praticamente di minimo precedente altro bellissimo trade anche questo poi andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti eh, non ci sono altre cose c'erano era, del, degli altri trigger ma non c'era, eccolo qui questo è un altro trigger, doppio massimo lower close che sfalsa i massimi precedenti in una situazione di tendenza anche questa, quindi ho detto all'inizio che eh, vado solamente a tradare i eh, trade in tendenza, quindi trigger in tendenza quindi anche qui potevo il giorno dopo andare a vendere qui e eh, però dopo qualche giorno vedete il mercato è fuoriuscito al rialzo e se vado ad usare uno stop classico, quindi leggermente sopra i massimi, sarei stato preso. Ci sta, eh? Qualche trade va stop. Ma se io avessi usato lo stop paracadute, eccolo qui. Quindi il doppio della volatilità, come vi ho detto prima. Quindi fatto 100. Eccolo qui. Vado a impostare il mio stop paracadute qua sopra. In realtà non sarei mai uscito perché dopo qualche giorno il mercato ha fatto queste due inside per poi rompere addirittura generare un mega movimento è ovvio che qui poi si potrebbe anche fare che cosa io probabilmente avrei fatto che cosa movimento di questo tipo il mercato sale poi rientra, il fatto che rientri, io probabilmente qui avrei impostato il mio stop paracaduto in uno stop classico qui sopra, addirittura avrei potuto anche provare un incremento qui. L'incremento qui non ci sarebbe mai stato, lo stop però, quindi una chiusura in qui ci sarebbe stata, molto probabilmente. Benissimo, andiamo avanti. Ancora, vediamo un po'. Ho oh, un'altra, guardate qua, una pin bar, abbiamo detto che prendiamo solo le pin bar e eh, i doppi massimi, doppi minimi. Del, ehm, dell'euro dollaro del 2022 qua addirittura ha generato un movimento enorme, guardate qua anche qui una cosa simile potrebbe essere successa, vedete questo movimento eh, doppio della volatilità anche qui se guardate non sarei mai stato preso quindi io sarei entrato più o meno qui o un leggermente migliore, sono solitamente entro su questa zona stop paracadute qui sopra non sarei mai stato preso <ride> Mercato addirittura che qui ci fa qualche tempo dopo addirittura un doppio massimo lower close in linea con la dinamica short dopo una lieve eh, ritracciamento di, tre di quattro candele, di quattro giornate, rottura del minimo, palaband, giù. Quindi addirittura qui se non si fosse usciti eh, manualmente in perdita con una perdita ovviamente minore. Eh, qui si poteva addirittura fare un incremento oppure nel caso in cui si dovesse essere usciti perché magari il mercato poi scende, ritorna, insomma si esce con una paleta minore, sono entrato qua magari esco su una paleta minore qui qui comunque entro e qui faccio un movimento bello interessante Tuttavia, l'importante è che capiate quanto il paracadute può essere mh, molto molto forte interessante se si lavora in trend ovviamente, poi ancora il mercato cambia, guardate come cambia, minimi e massimi che iniziano a crescere. Quindi qui non si va più short, eh? ma si inizia a cercare dei long. Ecco il primo, primo doppio minimo higher close che si viene a verificare proprio il 10 di novembre. Anche qui si poteva ovviamente inserire uno stop, paracadute, movimento di tendenza che poi arriva e guardate un altro doppio minimo higher close che si viene a verificare qualche tempo dopo, il 30 di novembre. Quindi il 10 novembre, il 30 di novembre. Anche qui ha generato un movimento incredibile basta questo è un po quindi se noi andiamo a prendere adesso ritorniamo un po indietro riprendiamo un po tutto l'anno eh, 2022 quindi l'ultimo anno che eccolo qua facciamo così così si vede bene eccolo qui ehm, eccoci qua Bene, eccolo qui. Vedete come abbiamo avuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trigger di cui due potevano aver generato un costo anche se usando un paracadute e tenendolo senza mh, cambiare la nostra idea anche se noi cerchiamo di mantenere i costi molto bassi quindi in quel caso molto probabilmente si andava ad avere eh, un costo minore. Facciamo il caso che io su ogni trade rischi 100 è ovvio che lì sul paracadute invece di 100 magari avrei perso 50 30, 60, non 100 e in questi altri io credo che almeno un 100 insomma avete visto in certi casi di trend che si sono verificati eh, si poteva andare a fare ecco questo per farvi capire lo farò anche per altri mercati eh, guarderemo il 2022 vedremo un po' com come si è Qual è, qual è stato il risvolto diciamo, operativo operando esclusivamente in modo semplice di price action e, e in, quindi in, con, con dei pochi trigger e un solo time frame, diciamo il daily, che è il, che è il time frame di entrata e come in maniera mh, assolutamente, con una filosofia assolutamente da less is more, no? il meno è più si possano raggiungere risultati con una tranquillità e un tipo di trading assolutamente efficace ai fini di risultato, che genera poche commissioni, quindi che ci va a influenzare poco ehm, il, il valore commissionale sul nostro trading, ma che viene generata una ottima performance, tra l'altro con un trading, ripeto, molto tranquillo e rilassato. 9 trade su una coppia di valute in un anno, fate conto che, ripeto, abbiamo, non so... Eh, una decina di mercati che guardiamo e facciamo il caso che eh, mediamente non ne abbiamo 9, ma 7 eh, di trade di questo tipo no? eh, su, su ogni mediamente su ogni mercato e eh, sono già 70 opportunità in dieci mesi una novantina no un 85 90 facciamo anche 80 in un anno eh, ecco questo è rispondete di voi quindi Vedete com'è importante eh, essere molto molto ligi al nostro piano, alle nostre, mh, al nostro metodo, quindi il price action trader guarda esclusivamente il time frame alto, opera esclusivamente in base ai trigger eh, opera il più del tempo in tendenza di breve meglio se ovviamente la tendenza di fondo ma il daily già ci dice spesso i cambi come si è visto sul, eh, sul daily qui no? quando già al 30 settembre c'era stato questo doppio minimo higher che io però non ho tradato perché era contro la tendenza l'avete visto anche questo in realtà ce n'erano vari anche questo quando è iniziato a formarsi una tendenza sana quindi minimi e massimi crescenti a quel punto si è potuto vedere appunto una possibile eh, movimento long e eh, quindi cercare di andare a trovare esclusivamente i eh, messaggi del mercato in tendenza quindi questo vuole essere ripeto un, ehm, come dire, un, un consiglio di andare a guardare queste cose andateci a vedere perché vi concentrate spesso sulle notizie, sui dati, se parla questo, se parla quello, l'indicatore, il volume, e non c'è il book, e le onde, questo e quell'altro. Quando, se ci focalizziamo su, pochi, eh, come dire, su poche caratteristiche chiare... Noi con pochi mercati riusciamo a fare delle ottime operazioni su delle ottime opportunità, ovviamente qualche volta le operazioni non fanno quello che noi vogliamo, ma in quel caso insomma si riesce a gestire bene il costo, ok? Bene, io spero che vi sia piaciuto anche questo video, ne farò probabilmente altri di questo, di questo tipo, andando a vedere anche altri eh, mercati che cosa hanno fatto i mercati ovviamente principali quelli che preferisco sono fatto quest'anno eh, sul sul, mh, sul mercato e cioè sul, sui grafici scusate e, e da lì ovviamente magari mi date anche un po' voi le vostre opinioni le vostre idee anzi mi fa molto piacere se eh, sotto i video commentate fate eh, mi date anche qualche spunto perché così io posso andare a fare dei video eh, che possono andare anche a, nella direzione eh, di spiegarvi delle cose se avete magari dei dubbi o delle situazioni che volete magari che io possa spiegare attraverso questi video gratuiti su YouTube. Io a questo punto vi ringrazio, vi saluto, ovviamente vi chiedo se potete lasciare un mi piace, se il video vi è, dato, vi è stato di supporto, se eh, vi piace questo canale non siete iscritti, iscrivetevi e a Attivate la campanella così che potete ricevere tutte le notifiche di quando siamo live e di quando esce un video. Io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro un buon trading. Simple, ciao.